Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Questa domenica celebriamo la solennità della Santissima Trinità che insieme all'incarnazione del Verbo di Dio, cioè Gesù, il Figlio di Dio che si è fatto uomo, è uno dei due misteri centrali della fede cristiana. Il figlio di Dio si è fatto uomo e ci ha rivelato come sia Dio in sé. Partiamo da un esempio. Se davanti a voi aveste una persona che non avete mai visto e questa persona non vi parlasse, sì, voi la potreste osservare, cogliere dei particolari, ma non sapreste qualcosa in più della sua vita, della sua famiglia, dei suoi gusti. Viceversa, se vi parlasse, vi raccontasse, si narrasse a voi, potreste capire molto di lei. Ecco, il Verbo Eterno del Padre, la seconda persona della Santissima Trinità, si è fatto uomo e quindi ci ha narrato come sia Dio in sé. Un solo Dio, tre persone, Padre e Figlio e Spirito Santo. Tutte e tre sono Dio, tutte e tre insieme un unico Dio. Tenete conto che ovviamente qui è tipo cubo di rubriche, insomma, è un mistero la Santissima Trinità, cioè è qualcosa che ci supera, che non possiamo spiegare pienamente. Si tratta di Dio. Potremmo dire che la Santissima Trinità è come un immenso oceano d'amore, nel quale siamo chiamati ad entrare, a immergerci, ma che non possiamo racchiudere nel secchiello del nostro cranio. Ora, noi, alla luce del testo del Vangelo di Giovanni 3, 16-18, ci faremo aiutare da una categoria, quella dell'amore, per cogliere qualche sfumatura in più sul mistero trinitario e sulla nostra vita. Cioè, ma che ha da dire la Santissima Trinità alla mia vita? Come può cambiare la mia vita? Vediamo un po'. Gesù, nel dialogo con Nicodemo, ad un certo punto dice «Dio ha tanto amato il mondo» da mandare il suo unico figlio, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Potremmo tradurre con abbia lo Spirito Santo, la vita di Dio in sé. Ecco, quindi Gesù ci fa quasi vedere l'operato particolare di ogni persona della Santissima Trinità proprio nel culmine della storia della salvezza. Il padre che invia il figlio, il figlio che accoglie questo disegno d'amore e si dona, per opera dello Spirito Santo si fa uomo. Dalla sua vita muore e risorge per noi e diffonde lo Spirito Santo, cioè dà a coloro che credono in Lui la possibilità di diventare partecipi della vita di Dio. Ora, potrebbe sembrarci aria fritta, quindi qualcuno dice, vabbè, va, qua si parla di cose estratte, non... niente di concreto. In realtà è qualcosa di profondissimo e di decisivo per la nostra vita. Per capirlo dobbiamo fare i conti con la condizione nella quale nasciamo. Noi nasciamo in una condizione di peccato originale. Che è sta roba qua? Una colpa di un altro che eredito io? No, il peccato originale è una condizione ferita nella quale nasciamo. Perché? Perché i nostri progenitori, creati in comunione piena con Dio, con il peccato, hanno rotto questa relazione di amicizia e l'umanità è caduta, cioè potremmo dire... Si è ferita e quindi si propaga, ci si trasmette una condizione ferita. Qual è questa condizione ferita? Dove la sperimentiamo? Dove la avvertiamo? In quella latente inclinazione al male, in quella tendenza a vivere per noi stessi, in quella paura della morte che ci porta a non riuscire ad amare, a perderci, a donarci fino in fondo, ma soltanto da arrivare a un certo punto per poi preservare noi stessi. Ecco, qui tocchiamo un aspetto molto profondo della nostra vita, che è proprio la paura della morte, che secondo la lettera agli ebrei ci tiene tutti sotto scacco matto, e il diavolo qua ci tiene prigionieri. Che cosa è in fondo la paura della morte, miei cari? La paura della morte non è solo la paura della fine della vita, cioè del momento puntuale in cui finirà la vita e si scinderà l'anima dal corpo, ma in fondo l'esperienza della morte è un'esperienza che ci accompagna ogni giorno. Perché? Perché la vita scorre, avanza, inesorabile. E noi vogliamo vivere, vogliamo custodire giustamente la nostra vita, preservarla dai pericoli. Ma tante volte, proprio per questo cercare di preservarci, Viviamo prigionieri dell'egoismo, cioè evitiamo qualsiasi forma di amore, di dono di noi stessi. Oppure attacchiamo il cuore ad esempio a false sicurezze. Un esempio su tutti. Perché la gente attacca il cuore al denaro? Non solo per il benessere, per i benefici che ti può dare, ma perché fondamentalmente si pensa che con più soldi si è più sicuri. Quindi io penso di risolvere la precarietà della mia vita attaccandomi al denaro. Ora, nel caso dell'amore, qui la cosa si fa più seria. Ogni atto d'amore autentico, in fondo che cosa è? È un perdermi di vista per donarmi all'altro, per il vero bene dell'altro. Ora, finché l'altro mi dà un qualche ritorno, ce la faccio. Ma quando la persona che ho davanti non ricambia, mi tratta male, non corrisponde e la cosa va avanti, io arrivo al punto che... Non ce la farò più. Non solo mi chiedo ma perché devo farlo, ma non ce la faccio più e tiro giù i battenti, cioè tradotto, perché io dovrei dare la mia vita per te e perdere la mia vita per te. Non sono disposto, io voglio preservare la mia vita. Ora, io non voglio fare una casistica di relazioni da portare avanti o meno, di casi particolari. Solo mettere in luce una dinamica estremamente profonda che sta alla base anche di nostre tante piccole difficoltà relazionali. Allora, noi abbiamo questa condizione ferita. Noi nasciamo in questa condizione ferita, che la Chiesa ci dice è una condizione di distacco da Dio, cioè noi nasciamo distaccati da Lui dire in modo semplice Dio ci ha a cuore ma non è nel nostro cuore. Allora cosa succede? Cosa ci dice il mistero della Trinità? Cosa ci dice il testo che abbiamo sentito oggi? Che la seconda persona della Santissima Trinità si è fatta uno di noi, cioè si è compromessa al punto da farsi uomo per salvarci, per riconciliare l'umanità con Dio e dunque, e dunque offre a tutti la possibilità nella fede in Lui, cioè credendo in Lui, aderendo a Lui, di essere salvati, cioè di essere innestati nella Santissima Trinità, come dei rametti al tronco. Ecco, noi per nascita siamo come un rametto staccato dal tronco, senza la linfa dell'eternità, possiamo essere innestati in Dio e diventare partecipi del suo spirito. Questo innesto avviene concretamente nel battesimo, dove veniamo uniti vitalmente a Cristo. L'unione con Lui poi andrà alimentata nell'arco della vita, con la preghiera, la vita sacramentale, lasciandoci guidare dal Vangelo nelle nostre scelte di vita. Posso quindi iniziare a vivere davvero una vita nuova, lasciandomi plasmare ad immagine e somiglianza di Cristo, diventando fino in fondo figlio di Dio. La Trinità, quindi, miei cari, è qualcosa di decisivo per la nostra vita. Ma non solo. Guardando la Trinità in sé possiamo cogliere qualcos'altro di molto bello che ci riguarda. Infatti noi siamo creati a immagine e somiglianza di Dio. Quindi se capiamo qualcosa in più di Dio, capiamo qualcosa anche di noi stessi. Abbiamo visto nel testo del Vangelo che, potremmo dire, la dinamica che muove la Trinità è l'amore. Perché la natura profonda di Dio è l'amore. San Giovanni, infatti, ci ha detto che Dio è amore. Ora, facendoci aiutare da Sant'Agostino, noi sappiamo che in Dio c'è un amante, che è il padre, che riversa il suo amore e si dona al figlio, che è l'amato, che accoglie questo amore e lo ricambia. L'amore tra i due è lo Spirito Santo, chiamato l'amore in persona. Cioè, in Dio ogni persona è pienamente se stessa in quanto è dono di sé. In effetti il termine persona significa essere relazionale e le persone divine si chiamano relazioni sussistenti, cioè sono sempre in una relazione di dono, d'amore. Proprio per questo sono pienamente se stesse. Uno potrebbe dire, mamma mia che è difficile. No, tranquilli, è semplice. Ogni persona è pienamente se stessa perché è pienamente dono di sé. Questo cosa vuol dire? Noi siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, siamo persone, quindi siamo creati per la relazione. Vuol dire che noi ci realizziamo come persone, come uomini e come donne, e fino in fondo come figli di Dio, nella misura in cui impariamo ad amare, in cui sappiamo vivere relazioni belle, piene, significative. Siamo creati ad immagine e somiglianza di Dio che è comunione, quindi siamo fatti per la comunione. Per quello l'isolamento, la solitudine egoistica sono alla fine l'anticamera dell'inferno che sarà l'eterna solitudine. Capite bene però che se noi siamo feriti, abbiamo questa inclinazione al male, comunque questa tendenza all'egoismo, se noi non apriamo il cuore a Cristo, non accogliamo il suo santo spirito, questa maturazione è proprio piena, meravigliosa, questo diventare capaci di amare da Dio, questo essere divinizzati in fondo, trasformati in Lui, sarà impossibile. Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza, ci ha creato capaci di accoglierlo e solo se lo accogliamo pienamente diventiamo pienamente noi stessi. Guardando la Trinità possiamo capire qualcosa in più di noi. Innestandoci nella Trinità per mezzo della fede in Cristo possiamo diventare pienamente noi. Che il buon Dio vi benedica cari amici. Pace e bene a tutti.